dirige l'orchestra speciale Sanremo 2023, Beh, ormai siamo nel vivo del festival di Sanremo, il festival più seguito in assoluto, l'evento non solo musicale, perché ormai non si può più definire solo un evento musicale, l'evento in generale più popolare italiano, che divide anche le persone, eh, divide tutti noi, non solo per le canzoni ma anche per tutto quello che succede sul palco dell'Ariston e allora lungo tutta la settimana abbiamo voluto dedicare degli spazi delle nostre trasmissioni, proprio al Festival di Sanremo. Vi mostro anche il, lo speciale Sanremo che trovate su Trend Online, quindi ringrazio la redazione, tutti i colleghi che hanno dedicato veramente energie e tempo a quello che è successo, quindi se entrate ovviamente trovate tutti i nostri approfondimenti da quelli più di costume a quelli più musicali, a quelli più economici. Poi cercheremo anche di ribadire quali sono i punti fondamentali e visto che il festival è iniziato ormai da qualche giorno, possiamo cominciare a fare un primo bilancio anche insieme a voi ma soprattutto io lo farò con Deborah Bionda una collega giornalista che è venuta in studio a trovarci caporedattrice di Credit News, grazie Debora, è un piacere averti qui con noi grazie a te Emanuela, grazie alle Fonti TV per questo invito e allora fuori onda già ci siamo dette tante cose eh, cercheremo di raccontare un po' la sensazione che abbiamo avuto in questo festival eh, attraverso soprattutto le parole della mia ospita allora intanto ti chiedo Puoi dire assolutamente in tutta libertà, puoi rispondermi in tutta libertà, tu sei un'appassionata del Festival di Sanremo o lo guardi per lavoro, un po' come, lo fa, come faccio io, no? per cercare di capire quali sono le tendenze a 360 gradi della nostra, del nostro paese e della nostra società? Lo guardo principalmente per lavoro, perché effettivamente è uno spaccato della nostra società, no? è diventato, racconta quello che eh, siamo diventati noi, come è cambiata la società, quindi è molto interessante osservare. Poi, non sono una grandissima appassionata e devo dire che è troppo lungo per cui a una certa ora a me viene sempre sonno mi perdo sempre le battute finali del festival però lo guardo con passione sì. beh insomma soprattutto per chi deve lavorare però ci sono persone che reggono eh. per esempio così almeno citiamo subito uno degli episodi che hanno caratterizzato che stanno caratterizzando questa edizione Alessandro Siani è entrato in scena 1.47 per la precisione ma ha proprio giocato su questo orario beh se ridete alle mie battute a quest'ora sono lusingato cioè sono contento e però c'è chi l'ha seguito siani quindi è evidente che nonostante la maratona notturna eh, chi vuole guardare il festival di Sanremo lo vuole guardare e questo è significativo perché ormai c'è talmente tanta scelta no? nella, nella televisione non solo che insomma, difficilmente si reggono così tante ore davanti allo schermo eppure è un po' la magia forse del festival, la potremmo definire così? Sì, io devo dire che adoro poi recuperare le clip il giorno dopo <ride> ovviamente adesso è tutto disponibile su RaiPlay quindi riesco a recuperarmi i momenti più, più interessanti anche perché spesso si parla molto di qualche cosa che succede durante il festival e va guardato per poterlo giudicare. Io trovo che tante volte invece le persone eh, semplicemente per aver ascoltato chi racconta l'episodio prendano posizione invece bisogna proprio guardare e giudicare in assoluta autonomia siccome bisogna essere necessariamente un po' critiche quando si analizzano dei fenomeni come quello di Sanremo ti chiedo subito se c'è qualcosa che ti ha colpito negativamente c'è qualcosa che subito ti ha fatto un po' storcere il naso mi ha fatto storcere il naso il fatto che le co-conduttrici siano in qualche modo obbligate a guadagnarsi il palco, in un certo senso, no? E quindi obbligate anche a fare un monologo difficile da recitare in un palco così importante, con certo. la tessio, tensione, lo stress, e poi eh, portano dei temi sicuramente molto importanti e interessanti, però, come non essere retorici in certi contesti? E quindi. Eh, mi sembra che debbano un una volta in più dimostrare di essere brave e invece se sono state invitate come co conduttrici non dovrebbe essere necessario non so se tu sei d'accordo Sì, sì, sì, sono d'accordo e adesso ti dirò anche la mia Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paolo Egono e Chiara Francini peraltro tutte donne eh, collegabili a m, professioni diverse eccellenze diverse anche perché parliamo di un'imprenditrice, Chiara Ferragni, che ha saputo insomma, sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione, quindi è diventata un'influencer, ha anche aperto il profilo ad Amadeus. Su... Con grandissimo successo. Esatto, con grandissimo successo ed era già strano che Amadeus non l'avesse, visto che parliamo di tempi eh, contemporanei. Francesca Fagnani, una collega giornalista, insomma, che ha saputo effettivamente ritagliarsi uno spazio importante nel, nel settore, Paolo Egonu, pallavolista, e Chiara Francini, attrice. Insomma, quindi donne effettivamente tutte molto valide. Sono d'accordo con il fatto che do, io darei per scontato che se vengono chiamate sul palco dell'Ariston, e insomma, beate loro, mi verrebbe da dire, significa che sono brave. Invece c'è bisogno di sottolinearlo quasi, no? Bravissima, bravissima, perché agli uomini non si dice. Peraltro, allora, voi che ci seguite e mi conoscete, io sono tutto tranne che femminista, e lo dico con orgoglio nel senso che dopo è scontato che ci sia giustizia nella vita quindi che non si devono fare così. delle differenze <ride> ma anche Deborah è, insomma, più o meno la, la vede come me quindi insomma allora, non lo stiamo dicendo per una battaglia stiamo dicendo per un dato di fatto no? perché vediamo quello che succede peccato mi verrebbe da dire perché poi peccato. Ci sono, adesso poi parlavo anche delle cose super di questo Sanremo ma insomma peccato sì, anche perché secondo me mh, è giusto trovare una bella figura femminile affian per affiancare Amadeus quattro serate su quattro, perché dividere il palco eh, in più co-conduttrici che finiscono con l'essere un po' sempre una valletta, no? Io ho sempre questa sensazione che non siano delle reali co-conduttrici ed è un peccato, sì. E poi si crea competizione anche perché poi inevitabilmente è anche giusto che sia così lo abbiamo fatto probabilmente sia io che Deborah, lo avete fatto voi, donne e uomini, indipendentemente dal genere, però si tende a dire io preferisco quella, io preferisco quell'altra, eh, ma anche a livello superficiale, banalmente per il vestito, invece insomma, eh, sì, è un, po', è un po' retorico, un po' stantio questo modo di sì. rappresentare no? la figura femminile in televisione. E poi ultimamente non è più così, perché ci sono sempre più donne che... Eh, parlano, che sono protagoniste de della televisione, non solo, insomma, de dei mezzi di comunicazione, quindi questo dai, de definiamolo un po' uno scivolone e, e speriamo che da adesso in avanti non sarà più così. Invece se ti chiedo che cosa ti sta piacendo, cosa ti è piaciuto, che cosa mi rispondi? Mi sta piacendo che comunque vengono trattati tanti temi importanti, no? uh, Anche la fluidità, che adesso è comunque un tema che caratterizza la nostra società, è importante portarlo su pal questo palco. Um, ma in genere, non so, il disagio, uh, la depressione, cioè, ci sono delle can canzoni che effettivamente toccano delle tematiche estremamente delicate della nostra società. E questa è una bella cosa. Sì, vero? La musica racconta e porta su questo palco incredibile delle tematiche che è giusto raccontare. Assolutamente, la musica che unisce un po' tutte le sensibilità, poi sta a noi scegliere la nostra canzone preferita e scegliere cosa ascoltare o cosa non ascoltare. Domanda Bruciapelo: Ti sarebbe piaciuto vedere Zelensky eh, sul palco dell'Arison? Ovviamente non era previsto che lui arrivasse, però inizialmente sembrava di sì. Eh, sembrava che dovesse arrivare poi si è parlato di un video poi della lettera insomma quindi c'è stato un po un, un calo rispetto alle attese no per insomma, un, una presenza che sarebbe stata davvero importante a prescindere dal gradimento meno per la presenza stessa io avrei preferito ci fosse e la soluzione di leggere una lettera la trovo un compromesso così non troppo azzeccato mm, tanto tanto per comunque mostrare esatto. che un qualcosa si era portato a casa, forse, no? mi sembra di interessante. Non c'è stato coraggio, cioè okay. il coraggio del sì e il coraggio anche del no, se doveva essere no. E invece hanno trovato questa soluzione un po' diplomatica che però insomma, no, non mi convince. Non c'è stato coraggio, eh, mi piace, no? per il sì e per il no, indipendentemente. Intanto... Eh, insomma eh, parliamo della terza serata del, del festival eh, che è arrivata a 9,2 milioni e si è attestata al, al 57,6% di share c'è stato qualche ascoltatore in meno rispetto alle prime due serate però in termini di share si va oltre il più 3% rispetto alla scorsa edizione di fatto e qui arriviamo un po' in generale all'impostazione del Festival Amadeus sbanca tutto sta dando veramente un, <ride> non so, un apporto incredibile al Festival di Sanremo e ha segnato un nuovo record appunto che cos'è secondo te, come potremmo definirlo il Festival di Sanremo oggi? è vero, è insomma una gara musicale ma anche solo per i temi che si affrontano va ben oltre no? come lo possiamo considerare? Allora, io non sono una grande fan di Amadeus e qui immagino che in tanti mi odieranno perché invece è molto, molto amato. Gustibus, meno male che non abbiamo tutti gli stessi gusti, no? Altrimenti. Infatti, però gli riconosco il mh, aver saputo svecchiare Sanremo. Le ultime edizioni hanno visto una bella presenza di ragazzi, di giovani in gara, eh, anche la libertà, no? Sulle tematiche da portare sul, sul palco c'è stata, e secondo me questa è stata la grande forza di Amadeus. Invece se ricordo edizioni di eh, anni e anni fa, ecco c'era un po' la classica impostazione della canzone, canzone un po' romantica, la canzone d'amore è Tutto un pochino troppo ingessato, I, i tempi non vogliono più questo secondo me, è giusto raccontare altro. Assolutamente sì, allora poi ha fatto, io mi sono segnata un po' insomma di punti che non sono sicuramente tutti, ma quelli che hanno fatto un po' più discutere, Deborah, Beh, partiamo dalla furia di Blanco, no? che allora poi si è scusato, ovviamente si è superata la cosa, però lui dice non, ho, non sentivo la mia voce, quindi mi sono innervosito. Allora, eh, poco, poco co conta del perché abbia fatto questo, ragioniamo sul fatto che abbia fatto questo, se, se sei d'accordo anche tu. Eh, come hai, com hai reagito di fronte a, a questo fuori, fuori, sc cioè, fuori scena? Non lo so, come, come la possiamo definire? Ovviamente, fuori programma. Fuori programma. Esatto. Eh, ovviamente mi ha sorpreso, mi ha sorpreso sul momento e, e l'ho trovata una reazione assolutamente incomprensibile. Poi invece adesso stanno emergendo, eh, diciamo, delle indiscrezioni sul fatto che quantomeno in parte questa performance fosse stata anche concordata, no? Comunque lui doveva prendere a calci delle rose perché richiama il video della canzone che stava interpretando e quindi ecco che c'è una lettura un po' diversa. A quel punto mi viene da dire, sì, forse si è fatto un po' prendere man la mano, però non dimentichiamoci mai che Sanremo è anche show e quindi ci aspettiamo forse un po' questi... Eh, questi fuori programma mm. ok intanto stavo cercando ecco qui l'articolo che è apparso su trend online mm. abbiamo detto stiamo insomma aggiornando tutto quello che succede adesso io è il primo che vi mostro ma già altri aspetti che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando io e debora sono proprio documentati qui ecco per un problema tecnico di audio blanco ha letteralmente preso a calci le bellissime rose rosse sul palco eh, sì, è uno show diciamo che forse c'è una visione diversa di cos'è lo show rispetto a una volta no? poi a me è piaciuto molto per esempio il fatto di aver eh, messo in non in contrapposizione, il contrario di aver messo in, in bilanciamento i nuovi personaggi, i nuovi VIP, il nuovo modo di fare show e di cantare con il vecchio stile, cioè abbiamo visto Gianni Morandi vabbè, che affianca Amadeus ma che ha cantato anche con Albano e con Massimo Ranieri ad esempio i Pune la prima serata, beh si vede la differenza tra generazioni diverse di cantanti e di artisti. Però, insomma, però è bello, no? Anche vedere molto questa bello. evoluzione. E ti dirò che mi è piaciuta nella serata di ieri il fatto che Gianni Morandi avesse poi cantato con San Giovanni, no? Certo, e vero. Proprio due generazioni completamente diverse che cantano la stessa canzone, è stato sicuramente molto divertente. Una cosa che mi sono segnata e che, di cui volevo parlare con te è quello che io ho un po' definito il riscatto di Gianluca Grignani. Oh, che bello, sì. Mi, mi piace, cioè, ho proprio sì. pensato a questo quando eh, abbiamo visto quello che ha fatto Gianluca Grignani, cioè ha sbagliato, ha chiesto scusa, ha ammesso di aver chiesto lui di tenere la voce troppo bassa e dice oggi a 50 anni riesco a, a affrontare la cosa serenamente, a 20 anni non sarei riuscito. Ecco anche la differenza di età e di generazioni no? di cui stavamo parlando, perché riscatto, perché ricordiamo tutti cosa è accaduto l'anno scorso, è stato letteralmente poverino, massacrato, anche inutilmente diciamoci la verità eh, insomma una persona che ha avuto molti problemi ma l'ha sempre ammesso e poi comunque non dovrebbe riguardare noi noi dovremmo giudicarlo per, per la, la canzone appunto e quest'anno invece eh, ne, è uscito, ne è, è uscito benissimo e dirò di più questo insegna che non bisogna etichettare e giudicare le persone è vero quindi insomma è vero è vero perché Probabilmente da lui ci si aspettava un altro tipo di approccio forse, no? Sì, assolutamente, e invece ci ha sorpresi, ci ha sorpresi in positivo, l'anno scorso magari ci ha sorpresi in negativo, ma eh, fa anche parte del, del, del suo carattere, di, di com'è il suo umore quella sera... No, non possiamo mai sapere come sale su un palco una persona e quindi non dovremmo permetterci mai di giudicare né in bene né in male. No assolutamente poi erano attesisti a, attesissimi maneschino ovviamente. Che eh, ovviamente posso... hanno fatto ballare eh, tutta, <ride> hanno tutto il teatro. Però una rock provocazione, rock quindi insomma poi da loro ci si aspetta esattamente quello, no? Cosa ne pensi? Io un Debole per Vittoria mi piace tantissimo. Ah, okay. Quindi c'è un po' di parte. <ride> sì perché lei è capace anche appunto con la sua freschezza, la sua età, di, di essere così trasgressiva no? nei modi di fare, quindi mi, mi fa veramente molta, molta simpatia, mi piace molto. E devo dire che io amo anche molto la, la loro musica, l'Icanticchio, ecco, ecco. l'Icanticchio. Ecco, perfetto. E poi, vabbè, c'è stata una standing ovation per Marco Mengoni, anche qui, so, strano, no? sentire delle standing ovation, evidentemente è apprezzato, ma si riesce già a capire, secondo te, chi potrebbe vincere, ma così è molto... Fantasarremo ma proprio a livelli incredibili perché poi in questa sede insomma lo scopo è quello di eh, capire effettivamente qual è ancora il gradimento per un festival che è storico per l'Italia. Allora in pole position effettivamente sembra esserci Mengoni eh, che infatti. effettivamente è stato molto bravo e quest'anno eh, è veramente molto molto amato. Eh, però non lo so, eh, secondo me il podio ha ancora tutto in divenire, esatto. perché ho visto che durante il corso delle serate le, le preferenze sono molto cambiate e anche per esempio a me è sorpreso Lazza, questo ragazzo giovanissimo che io assolutamente non conoscevo e che ha una bella canzone, molto giovane, un bel ritmo e vedo che sta salendo nelle preferenze. Mm. E poi guardate vi mostro sempre sul nostro sito Trend Online eh, quest'altra quest nota di colore, primo matrimonio a Sanremo, i Comacose si sposano e lo annunciano in conferenza, al di là di essere felici per loro perché è una bella notizia, fiori d'arancio per Francesca e Fausto appunto in arte i Comacose, eh, ehm, la cosa particolare oltre ad averlo annunciato in conferenza stampa saremo è che hanno raccontato della loro crisi e di come hanno superato la crisi no? quindi hanno un po' messo sul tavolo tutta la loro la loro vicenda collegata da questo filo che li ha portati poi a Sanremo. Io ti devo dire la verità, non esprimo giudizi sulla canzone perché non sono una critica musicale, ma come l'hanno interpretata, ah, Cioè, e ancora non si sapeva no, che avrebbero poi annunciato questo, hanno lasciato proprio intendere che ci fosse questa, questa intesa, sì, no? Questa che intesa bello vedere l'intesa e, e questo amore, no? Eh, certo. così. In periodi come quello che stiamo vivendo, insomma, vedere un po' di amore senza essere necessariamente rom super romantici, ma è bello, no? È bello, sì. È bello. Hanno saputo farlo con grande eleganza. Esatto, esatto. E cos'altro potremmo aspettarci da Sanremo appunto? Perché secondo te gli italiani sono ancora lì proprio eh, in attesa di vedere quello che succede per, eh, è nel DNA forse esatto. dell'Italia, non lo so. Non c'è una spiegazione, se tu ci pensi dici ah, posso sentire delle belle canzoni in tanti altri contesti, però è sempre stato un palco che ha creato grande interesse, eh, grande attenzione, sono nati degli artisti sconosciuti, Giusto. la fortuna di, di alcuni artisti è proprio legata a quel palco, no? quindi eh, probabilmente ci si aspetta veramente... Quello che sarà l'ipotetico futuro, la canzone che ci canteremo nei, nei prossimi mesi. Um, pensiamo per esempio a Brividi, no? Quanto l'abbiamo cantata anche certo. dopo, così orecchiabile, così piacevole, che quando ha aperto questa, questa altra edizione abbiamo a maggior ragione apprezzato questa canzone. C'è della magia in questo assolutamente, e poi l'abbiamo detto anche prima quando raccontavamo un po' di come Amadeus ha saputo svecchiarlo eh, qualche anno fa quando sembrava invece che dovesse un po' sfiorire no? visto che parliamo della città dei fiori eh, che dovesse un po' sfiorire ehm, sì, non c'era questa unione tra le nuove generazioni e le vecchie generazioni invece adesso anche un giovane, anche un po' ribelle vuole andare su quel palco mentre invece era visto come prima un palco un po' stantino invece adesso c'è proprio questa, questa voglia di apparire lì perché vuol dire che è, insomma una grande piazza ed è anche diventato l'evento social da seguire ah, sì. con l'hashtag eh. con i follower quindi è riuscito a ritagliarsi una, una grandissima attenzione anche da appunto generazioni che probabilmente se non ci fosse poi stato questo clamore anche sui social non l'avrebbero seguito. Assolutamente, Deborah permettemi di ricordare anche quanto vale il Festival di Sanremo a livello economico perché questi sono numeri ovviamente in questo caso sono stati raccolti da una ricerca di banca IFIS ma poi insomma ci sono tanti modi per eh, capire un po' l'indotto non solo per l'Italia ma soprattutto per il territorio e la città di Sanremo. Intanto... 60 milioni di euro è quanto vale saremo complessivamente secondo la banca, tenendo conto dei ricavi generati proprio dalla kermesse televisiva in sé, ma anche di tutto quello che le gira intorno, gli eventi collaterali, quindi il fatto che si creano no? delle situazioni collegate a Sanremo. E poi eh, la raccolta pubblicitaria e l'indotto che la manifestazione genera sulle attività del territorio, ehm, nella scorsa edizione la prima ha raggiunto un valore di 42 milioni di euro, il secondo 18 milioni di euro, insomma, quindi pubblicitaria e indotto, 42 e 18 milioni. Poi, vabbè, ci sono anche tutte le questioni legate alle mh, telepromozioni, ai flash pubblicitari, lì ovviamente dipende dal minutaggio, lo sappiamo molto bene. Che sono cresciute, Emanuela, ehm, ah, gli ah. spot, secondo me, io vedo molte più eh. interruzioni, Quindi, forse una mia percezione però. Esatto, poi vediamo un po' i dati più importanti, volevo andare a vedere, insomma, a parte lo share viene... Ecco, guardate qui, vi leggo questo, le per la pubblicità si può arrivare a spendere fino uh, a oltre 117.000 euro al secondo per la pubblicità durante Sanremo, quindi wow. es <ride> esattamente. E, e poi insomma sono cifre che non sono paragonabili almeno eh, con, con nessun altro evento, forse televisivo. Poi, come dicevamo, c'è tutto l'indotto che deriva dall'arrivo delle persone, quindi del turismo, le presenze stimate durante la settimana del festival a Sanremo sono di oltre 41.000, tra ospiti, organizzatori, staff e turisti. E il, diciamo che tutte queste persone che fanno quadruplicare le ricerche di alloggi a Sanremo muovono oltre 9 milioni di euro, appunto tra alloggi e trasporti, 2 milioni di euro per la ristorazione e 2 per shopping e casino. Gli eventi sono ovviamente fonte di importanti introiti per esatto. la località che li ospita, quindi che ben vengano eventi di questa portata. E poi c'è un'altra voce, l'ultima che voglio citare, altrimenti ci viene mal di testa, eh, la RAI versa al comune di Sanremo 5 milioni per poter esserci. E pensa che ha talmente raggiunto questa portata sempre più grande eh, che si sta pensando di costruire, però è ancora solo nelle, così, nel, nella mente, un palazzetto ad hoc, un posto ad hoc per il Festival di Sanremo. Non so, però, perché l'Ariston fa parte fa, della Ariston storia, fa, di fa San parte Sanremo. della storia, però apriamoci al nuovo, chissà, magari questo nuovo palazzetto ci sorprenderà. Mi è molto piaciuto quest'anno sì. questa ehm, struttura un po' futuristica che gestisce le luci, un po' astronave che ogni tanto si intravede. Sì, è vero, è vero, è vero. Eh, L'ho trovata molto carina, anche proprio a livello di estetico l'allestimento. Ottimo. Allora, Debora, eh, noi auguriamo buon proseguimento di Festival di Sanremo ai nostri amici, anche post, perché poi al di là di queste serate che ancora rimangono ma se ne parlerà, si ascolteranno le canzoni, le canticchieremo tutte insomma, magari ci sentiremo e mi direi quale ti è rimasta più assolutamente, innente, più impressa grazie Deborah Bionda, giornalista caporedatrice di Credit News per essere stata con noi, ci saranno altre occasioni anche magari sull'economia se visto che te ne occupi anche tu. Grazie per averci seguiti, naturalmente come tutti i nostri approfondimenti avrete un report sia su Trend Online, vi mostro ancora, insomma c'è proprio la pagina dedicata al nostro Sanremo 2023 e poi naturalmente sulle nostre pagine, sul sito lefonti.tv, su Trend Online e sulla nostra pagina YouTube, insomma ci potrete seguire come e quando vorrete. Grazie a tutti voi per averci seguiti.